A fine aprile Fortnite si è arricchito di una nuova modalità di gioco chiamata Parti Reale. Una nuova isola, senza armi né possibilità di costruire, nata esclusivamente per incontrarsi con gli amici e divertirsi insieme in una delle tante attività di cui è piena l'isola stessa troviamo una pista per go kart, un campo da calcio, una piazza centrale dove in ogni angolo c'è un distributore con strani oggetti, come anche panini e zucche da lanciare contro gli altri, che sviluppano ancora di più quell'ambiente da cartone animato che tanto ha catturato i più piccoli. Ci sono anche una discoteca e un grande schermo per accogliere concerti da 10 milioni di spettatori come si è già visto nei mesi scorsi o dove è stato anche proiettato in anteprima mondiale il trailer dell'ultimo film di Christopher Nolan. Ma se Fortnite si trasforma in qualcosa di diverso da un semplice gioco tra pistoleri, allora è importante che come genitori conosciamo e comprendiamo questa nuova modalità per decidere se nostro figlio è adatto a vivere un luogo virtuale che è stato costruito appositamente per incontrarsi. Come sta cambiando Fortnite? Come gestire in famiglia le ultime novità? Scopriamolo nell'articolo.